Allora chi mi conosce dal vecchio canale saprà benissimo che okay? io che ne so quando sto per annunciare qualcosa e sto per recensire appunto questo annuncio e quando sto anche per commentare questo annuncio qua che sia di un, pro un progetto musicale in questo caso qua ovviamente un film, una nuova serie televisiva o magari un nuovo videogioco di una determinata serie videoludica e ragazzi dico sempre questo qua è soltanto l'annuncio non, create, non createvi da soli delle aspettative che magari poi alla fine non verranno rispettate aspettate che esca e non fatevi viaggi mentali su come potrebbe essere questo progetto qua però ragazzi è incredibile che l'unico che mi sta facendo ricadere in questo momento è proprio Sfera con l'ultimo singolo che lui ha lanciato qualche giorno fa che tra l'altro è uscito anche il videoclip che non l'ho Ancora visto, però ho ascoltato il singolo in live, non posso farvi vedere la clip, dato che poi alla fine è stata mutata. Però ragazzi, posso dirvi che sono rimasto tipo, wow, è 100 volte meglio rispetto a tutti gli altri singoli di Rockstar, questo è chiaro ovviamente. Ma sapete cosa mi sta creando ancora? più aspettative, soprattutto perché io sarebbe, basso lo ritengo, l'artista italiano, perlomeno nel rap italiano, col marketing migliore, perché se voi andate praticamente sul suo canale YouTube, praticamente ha praticamente sostituito tutte quante le copertine dei suoi video musicali o anche audio senza nessun video musicale, e ha usato praticamente la copertina del disco in questione, ovvero famoso. Ed è anche un'ottima idea per pubblicizzare ancora di più il disco. In realtà è anche una bella trovata, è una bella trovata del ed è per questo che io lo sto rispettando a livello di marketing dato che a me piace quando persone cercano di farsi vedere in questo modo non dico ovviamente che sia una commercialata perché in realtà l'avrei fatto anch'io, onestamente parlando la cosa che mi sta facendo impazzire dietro questo disco non è soltanto la copertina piena di citazioni è... ma non soltanto la copertina del disco è anche la copertina del singolo che assomiglia molto, se voi eh, avete notato a status di Marrakesh Non so se è una citazione voluta o non era voluta Ma se è voluta, tanto di cappello per lui Ma ritornando al disco Oltre alla copertina Sono i fit E la tracklist è lunga un chilometro E noi abbiamo anche produzioni affiancate A Charlie Charles con Sciablo A Steve Aoki con Diplo Ovviamente con tracce diverse, non nella stessa traccia Ragazzi, Steve Aoki e Diplo in album di Sfere Basta Due leggende dell'IDM. Porco dio. Non so che cosa ne potrebbe uscire. Da Steve Occhi non fa trap. Fa IDM. Vabbè, la trap è anche un sottogenere non soltanto del rap ma anche dell'IDM. Per chi non lo sapesse è praticamente l'acronimo di Electronic Dance Music. La trap è anche un sottogenere di questo genere ovvero l'IDM, quindi ci sta, non so come il sound di Stioki possa affiancarsi a quello di Richard o di uno sciablo, però del resto è anche questo il bello di un artista, trovare sempre vie diverse, nuove vie ovviamente per comporre una canzone, la tracklist che giustamente vi metterò qua davanti, e gli unici fitti italiani sono soltanto con Marrakesh e Webkegno giustamente, che tra l'altro, se voi vi ricordate prima, ho detto che probabilmente, spero voleva citare Marrakesh con la copertina dell'ultimo singolo che è uscito. Ah, dato che Marrakesh è stato partecipe alla produzione di questo disco, probabilmente, che ne so, Marrakesh gli appunto ha dato un'idea sfera nel realizzare la copertina. Mm, è una mia opinione molto interessante. Tra l'altro questo film, che appunto lancia il disco eh, dal titolo famoso, Ripeto soltanto per chi ha Amazon Prime quindi per favore non ditemi linkami il film Non posso neanche io guardarlo ragazzi dato che io non ho Amazon Prime capitemi Vorrei guardarlo, però mi piacerebbe guardarlo dopo aver ascoltato il disco, giustamente, perché dato che lì ci sono i making off di praticamente tutte quante le tracce, credo che non abbia senso prima guardarsi il making off e dopo la traccia originale. Ma la cosa brutta è che ci sono i freebooter che hanno Amazon Prime, che hanno scaricato barra acquistato il film, e che mettono clip, mettono spoiler per chi non ha Amazon Prime. In realtà ragazzi, secondo me è una cosa abbastanza brutta, perché dato che c'è tanta hype dietro a questo disco, secondo me non è il caso di farlo spoilerare agli altri. Ovviamente questi video non li ho visti, però ho visto il titolo ragazzi, quindi per favore non dite nulla, ok? Cancellateli, fate, fate prima, guardate. Non dico cosa dovete fare, ma per favore è brutto. Si ritorna un pochettino a quando è uscito eh, Super Heroi di Amy Schilla, che tutti quanti avevano... Premium, ovviamente legato a Spotify, tutti quanti erano abbonati, così potevano avere il disco uno, due, tre giorni prima, se non sbaglio. E tutti quanti facevano i free booter registrando l'audio del telefono o del desktop, ovviamente per chi ha eh, Spotify sul computer. E poi ricaricavano l'audio su YouTube, ancora prima che il disco venne rilasciato ufficialmente nella vera data d'uscita. Ecco ragazzi, fortunatamente, fortunatamente... Eh, eh, mi si è assegnato tutte queste cose, e poi alla fine queste cose qua non si trovano più, e per fortuna, anche se effettivamente quando ho visto queste cose qua la prima volta mi ero spoilerato 3-4 tracce, tra l'altro 3-4 tracce che io ritenevo anche le migliori del disco, mannaggia. Allora da questo momento in poi io registrerò così perché durante il montaggio mi sono reso conto che io nel momento che stavo parlando la videocamera era spenta e quindi non ha registrato il discorso finale tra il discorso più bello tra virgolette più bello che sto facendo vabbè vi faccio vedere il montaggio finale che è appunto questo qua e niente ragazzi, quello che in realtà volevo dirvi è che se voi vi ricordate in una vecchia intervista fatta eh, ad Antonio Di di Stefano a Sfera Antonio Dicchieri di Stefano sarebbe il padre fondatore di S Magazine ha praticamente fatto questa scommessa con Sfera ha detto che nel prossimo disco avrebbe, avrebbe dovuto fare tutte quante hit internazionali Ora, e questa appunto è la cosa che mi preoccupa Non so se appunto questi fit sono fatti soltanto per la scommessa O soltanto per cose di vicinanze o nuove amicizie, eccetera Ok, potrebbe sembrare molto, molto, molto strano Però ragazzi, si può fare di tutto con la musica effettivamente Vabbè ragazzi comunque lasciate like, iscrivetevi e commentate, passate ovviamente a Sonicfann in Italia, passate a tutti i miei social, passate da Angel passate praticamente da tutti i collaboratori che il linkerò in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima e soprattutto fatemi sapere che cosa eh, vi aspettate da questo disco. Ciao!